Un saluto da Gerardo Paterna, ben trovati in questo nuovo video eh, dedicato al blog gerardopaterna.com Oggi sono a New York, sono con l'amico agente immobiliare Riccardo Ravasini Ciao, ciao Riccardo, ciao, benissimo! Ciao. Che eh, di recente da uh, agente immobiliare indipendente è entrato nella grande famiglia Compass che è un'azienda eh, tecnologica eh, di brokeraggio che punta sulla tecnologia del quale si scrive molto, molto sentiamo eh, parlare, ma oggi sentiamo direttamente da Riccardo eh, così, chiediamo a lui di raccontarci eh, cosa sta facendo Compass, com'è strutturata, qual è il suo modello di eh, business eh, e quindi capire quali sono i vantaggi sia per i clienti e sia eh, per gli agenti immobiliari. Vai Riccardo. Giorno, innanzitutto grazie mille per l'invito, sono molto contento di averti a New York, benvenuto. Grazie. Quindi parliamo di Compass. Cos'è Compass? È una start-up, ancora, perché ha sette anni di vita, ed è un'azienda ovviamente di brokeraggio immobiliare che però parte ed è fondata su concetti un pochino più moderni che sono appunto tutti i servizi tecnologici che sono oggi a disposizione, che prima non erano a disposizione del settore immobiliare, essendo il settore immobiliare un pochettino preistorico a questo riguardo, e quindi questa azienda ha pensato bene di eh, creare degli strumenti che sono al passo con i tempi. Quindi partendo da zero sono riusciti a creare una struttura, infrastruttura, di servizi innanzitutto tecnologici a favore della gente e chiaramente poi di conseguenza anche a favore del, del cliente finale quindi hanno finalmente integrato una serie di servizi che prima non era possibile avere a livello tecnologico. Quali sono i vantaggi che tu hai riscontrato immediatamente da quando sei entrato in Guarda, sono entrato da poco, poche settimane, quindi, diciamo, sto ancora scoprendo... Sono Sto ancora in rodaggio e sono ancora in fase di scoprire tutti questi favolosi vantaggi. Ma appunto, in particolare, per esempio, ti posso dire che c'è uno strumento ehm, che permette di creare delle, delle cartelle online, delle cosiddette collections, eh, per appunto lavorare con chi sta cercando casa, e per appunto salvare in un unico posto, tutti gli appartamenti, tutte le proprietà, tutti gli investimenti, se si sta parlando di eh, un investor in questo caso, e quindi collaborare, eh, salvare e eh, commentare sulle de determinate proprietà in maniera molto funzionale e molto intuitiva. Quindi okay. Questo è per esempio una cosa molto interessante. Ehm, Dall'altro punto di vista da citare è che Compass eh, ha l'elemento tecnologico, eh, inserisce anche L'elemento di marketing, una marketing agency proprio interna alla, alla società di brokeraggio, cosa che eh, diciamo prima non era presente. Ogni agente ha a disposizione un team di marketing interno, una persona e eh, un team che poi eh, aiuta il marketing manager per andare a creare delle eh, strategie di marketing proprio eh, selezionate. E, e targetizzate alla determinata proprietà. Okay. Quindi diciamo una, una full service company eh, a livello di marketing eh, che appunto non, non era eh, il caso in, in, in agenzie precedenti dove la gente si deve un po' arrangiare eh, a fare tutto eh. e quindi magari perdere tempo su cose che non sono così eh, importanti. Eh, comunque relative al lavoro della okay. gente. Ecco, dal punto di vista invece provvigionale, mm -hmm. parliamo di, di soldi, quindi siamo sì. a New York parliamo di soldi, cioè, ecco. Ecco. E come, come funziona, che vantaggi hai così riscontrato rispetto all'essere 100% indie? Okay, sì, no, quindi... beh, in realtà prima ero parte di, di un altro network. Eri Keller? Sì, okay, sì so ero okay, in Williams, quindi eh, un modello uh, un, pochettino, un pochettino differente e ehm, diverso. Ah, guarda, adesso ovviamente il vantaggio principale è essere preparato per andare a servire il cliente, soprattutto il cliente se vuoi di fascia alta con delle richieste di tipo di lusso e quindi servire quella tipologia di clienti, um, quindi a livello provvigionale diciamo non è eh, così um, flat come poteva essere Kelly Williams dove il modello è ok eh, c'è un cap, dopodiché tieni il 100%, qui invece rimane una percentuale del guadagno del della gente che eh, va all'azienda. Eh, però in buona sostanza se vuoi eh, chiaramente eh, l'azienda la, la, offrendo molto di più sì. alla gente eh, è anche normale e logico che alla fine eh, se vuoi la gente spenda un po' di più eh, nel ridare questa percentuale all'azienda ma eh, tutto il vantaggio qual è, è il range che resta in tasca all'agente immobiliare tanto le faccio un po' di cultura generale il range Può essere dall'80 al 60%? 60%. ok, ok. Per Più cento. o meno? Sì. Sì, sì, sì, sì, sì, ok. Ecco, ti faccio una domanda, eh, anche in Italia adesso stanno arrivando alcuni eh, modelli di, di eh, agenzia che eh, puntano molto sul digitale ma usano la leva del prezzo uh, per conquistare tanti venditori. Mm -hmm. Quindi vendi casa con un po' la Purple Bricks, sì, okay. sì. Eh, che peraltro so essere insediata anche a New York cioè dallo scorso sì. aprile. Mm -hmm. Ecco, Che tipo di concorrenza uh, fa? a sistemi di modelli di brokeraggio eh, tradizionale, se quindi, vogliamo. Ok, stiamo parlando di discount eh, Si, sì, ti dicono magari, eh, esatto, utilizziamo eh, una tariffa flat, quindi vendi casa con noi a 2000 dollari, faccio un esempio. Eh. Sì, questi modelli, eh, di va varie aziende hanno proposto questo tipologia di modelli, sono presenti eh, da, direi, decenni, eh, del, del settore immobiliare. Perché non è una novità degli ultimi anni ecco. si sono riproposti magari sì, in diverse salse sì. più capitalizzati e, e devo dire che per il momento non hanno preso delle quote di mercato eh, significanti o sì. ma, ma neanche, non neanche siamo vicini a, sì. a quote significanti. Ma penso che alla fine la, eh, la motivazione sia che la transazione immobiliare sia una transizione molto complessa, quindi alla fine il, il business model di Compass credo che sia quello corretto, eh, no, non credo che l'agente immobiliare possa sparire, almeno lo auguro, nell'immediato, nei sì. prossimi decenni, eh, o spero magari mai perché appunto stiamo parlando di transazioni molto complesse dove la componente umana è molto importante dove ci sono una, una serie di, di, di persone, di figure professionali che devono lavorare insieme per arrivare alla conclusione di una transazione quindi il modello eh, paghi poco, sì. fai da te e, e, e facciamo tutto sì. con pochi soldi alla, fi alla fine ehm, non sta in piedi, sta in piedi. Yeah, sì. Sì, esatto, in eh, cui si dice you get what you pay for, no? e quindi se uno sceglie di andare per quella strada, per carità, eh, se uno, un, un venditore vuole fare il lavoro dell'agente immobiliare, spendere un sacco di tempo e, e fare appunto quello, per carità sono sicuro che alcuni siano riusciti a farlo, dall'altro lato se uno ha, un venditore ha una vita privata, una vita professionale, dove si vuole mettere a fare anche l'agente immobiliare full time, eh, forse certo. non è quello eh, il modello corretto. Quindi diciamo Compass, eh, eh, cos'è? è, è l'agente immobiliare, e empowered quindi con eh, tutte con i superpoteri con i superpoteri esatto <ride> okay. grazie per la traduzione sto diventando <ride> proprio il classico l'Italia america in okay. non sa parlare l'italiano um, quindi che con i superpoteri della, della okay. tecnologia okay. e del marketing integrato all'interno dell'agenzia dell immobiliare quindi okay. questo sia Credo che questo sia un modello vincente, difatti lo sta dimostrando con delle quote di mercato che stanno crescendo esponenzialmente, a, a memoria, quanti agenti si raccoglie adesso? Che stiamo parlando di migliaia di agenti. Migliaia. di migliaia di agenti, eh, 11.000 o 12.000 okay. in America, però insomma, stiamo parlando di agenti, diciamo. Eh, un po' scremati sì, vuole, sì, perché senso sì, schillati, sì, skill, nel senso, skillati, nel sì, senso sì, che sì, Compass okay. sta selezionando gli agenti di qualità che possono produrre eh, risultati importanti e cosa che e Riccardo è un agente immobiliare di, di qualità e lo dico per chi volesse mai eh, de decidere di investire a New York, un mercato straordinario, io sono stato qua cinque anni fa e devo dire che lo skyline è cambiato, ci sono gru ovunque, gru ovunque. stanno cre crescendo questi, questi grattacieli stecco, sono sottili e altissimi e quindi c'è grande fermento in eh, questa città stato. Cosa ci racconti un po' del mercato locale? Il mercato locale eh, intanto è un mercato a favore del compratore, come appunto stai dicendo tu, sono okay. eh, cioè, gru dappertutto, sì. eh, esiste una um, un eccesso di offerta quindi a favore del compratore questo eccesso di offerta è cominciato direi 6-7 anni fa con il settore lusso come queste gru che ti impediscono di vedere di vedere central park sì, da rockefeller 7 esatto. mentre prima riuscivi a vederlo sì, come dicevi e, e quindi questa offerta di tutti questi eh, palazzi super lusso se poi eh, quindi la um, eccesso di offerta si è poi tradotto in un eccesso di offerta anche negli altri punti di prezzo nel mercato, quindi da eh, diciamo un anno e mezzo a questa parte eh, abbiamo una situazione dove eh, banalmente c'è più offerta rispetto alla domanda presente nel mercato, quindi i prezzi sono stati leggermente in declino ed ora eh, sicuramente ci sono delle ottime opportunità per chi vuole investire nel mattone. Ok. Eh, New York è immensa. Eh, dove è meglio investire in questo momento qui e su cosa, certo. su che tipologia? Ottima domanda. Quindi, eh, dipende dalle tasche, okay. eh, come dicevamo, chi ha l'opportunità di puntare a un bene eh, di lusso e eh, una proprietà, eh, property, property, come si dice qua, eh, ora appunto ci, ce ne sono molte sul mercato, di conseguenza eh, il, il developer, il costruttore deve negoziare per poi andare a vendere questi appartamenti di eh, met grandi metrature con viste fantastiche su Central Park diciamo eh, che stiamo a manata, quanto bisogna spendere? Tanto parlando? Dipende, questi, questi questa tipologia sì. è, è costosa, quindi può essere dai 5 milioni o okay. 7 milioni, eccetera, okay. eccetera. Se siamo invece, se restiamo nell'ordine di qualche centinaia di migliaia di dollari, allora i, i 300, i 400 mila, dove, dove andiamo ad investire? Certo. Um, Partirei diciamo dal mezzo milione per New okay. per, Kenny <ride> sì, per, sì, per sì, avere sì. un pochettino di scelta sì. minima sì. Eh, direi partire con mezzo sì. milione di Insomma, investimento okay. quindi tutte quelle zone eh, che sono in cambiamento che sono in, uh, in evoluzione eh, io ho comprato ad Harlem per esempio qualche anno fa è una di queste zone è appena a nord di Central Park sì. sempre all'interno dell'isola di Manhattan Um, tutte, quindi zone in gentrification, uh, come si dice qui, uh, che, sia, che sia Harlem, che siano zone di, uh, di Brooklyn uh, come Bushwick uh, sì. per esempio um, o anche la stessa Williamsburg che adesso pareva si chiudesse la, uh, la linea L della metropolitana, invece adesso sembra Chiudere solo la notte, quindi okay. c'è un po' di movimento all'interno di quel mercato dopo queste notizie e le disdette che sono avvenute. E quindi anche il Bronx direi, in, questo, in questa fascia, in questa filosofia di investimenti in zone in crescita, il Bronx dove. che sono zone sicure mh. oggi pensa, pensa esatto, a Harlem, esatto, al Bronx, esatto, eh, esatto, esatto. dei film degli anni 80, diciamo che è cambiato molto. È cambiato molto, quindi soprattutto perché ancora il Bronx presenta punti di prezzo, punti di entrata eh, decisamente più bassi anche okay. solo rispetto ad Harlem che, a dire in petto, al Bronx, eh, la trovo una, una, una, una scelta interessante per chi ha questo tipo di, okay. di filosofia. Okay. Ecco, ehm, alcuni accorgimenti eh, dell'italiano che volesse investire a New York inizia con identificare diciamo, più che la proprietà forse l'agente che deve seguirlo, allora, suppongo. Sì, quindi. certo, cosa da ricordare è, qui, eh, è che un, un agente immobiliare ha accesso a tutto il mercato perché poi tutti gli agenti del mercato agiscono, agiscono in co-brokeraggio, okay. quindi un agente che il aiuta... Qui collaborano. Collaborano. Qui collaborano, e devo dire che si collabora in maniera quasi perfetta, sembra sì, incredibile dirlo sì, però veramente sì, il sistema sì. funziona, quindi un agente immobiliare eh, parla con un eh, compratore e, e capisce quali sono eh, gli obiettivi, quindi si parla di una fascia dei prezzi di determinate zone, bene si va a selezionare tutto quanto eh, sia disponibile sul mercato, quindi è visionabile, da parte okay. attraverso un agente solo, quindi sulla base di questo concetto molto importante da capire e per chi insomma, lavora e si interfaccia con mercati diversi, okay. ehm, si può quindi poi andare a vedere, e osservare e a scegliere la cosa migliore nel mercato. Quindi l'agente diventa un consulente eh, okay. vero e proprio. Eh, la gente eh, è in grado di consigliare l'acquirente per quanto riguarda che so io, il, la parte fiscale, eh, la parte anche legata alla tassazione futura in caso di vendita, eh, proprio alla contrattualistica del trasferimento della proprietà, il trasferimento dei fondi, cioè c'è già un percorso eh, organizzato? Eh? Beh, certo, certo, alcuni elementi sono base e quindi l'agente immobiliare okay. può dare. E cominciare a spiegare al cliente questa tipologia di, di tecnicità, sì. se vuoi. Ci servono altri professionisti, do, ecco. do, al di là di quello chiaramente va coinvolto l'avvocato dal primo momento che eh, si va a sostituire al notaio, perché qui non, non esiste la figura del notaio, insieme alla title insurance company sostituiscono la figura del notaio, quindi l'avvocato che spiegherà eh, dopo un colloquio capirà quali sono le esigenze sì. del cliente spiegherà con che struttura legale ehm, anzi, si andrà acquistare. a si, si andrà acquistare parliamo di società sempre sì. chi viene qui è bene che una sì. società sì. per evitare poi una tassazione in caso di rivendita cor cor corretto corretto eh, soprattutto per evitare la tassazione sì. Sul, sull'introito dell'affitto dell certo. perché la cosa eh, importante da tenere a mente è che attraverso una piccola società sì. eh, LLC che è simile, se vuoi, alla nostra SRL ehm, si va a dedurre l'ammortamento per 27 anni e mezzo a, a bilancio quindi in buona sostanza anche se si riceve un affitto dopo aver pagato le vostre spese di manutenzione mensili le tasse sull'immobile eh, green Estate Taxes eh, sostanzialmente ci sarà un introito d'affitto però con l'ammortamento si andrà sostanzialmente ad avere un bilancio probabilmente a zero sarà una leggera perdita su carta e quindi si andrà invece ad avere una cassa che aumenta senza dover pagare eh, le tasse sul introito da reddito dall'affitto. Ottimo, ottimo Riccardo. Allora per entrare in contatto con Riccardo eh, indirizzo mail, sito web così? Sì cellulare, facciamo questo spottino dai, più uno per l'America okay. 917 214 okay. 2509 il numero di telefono okay. e, e l'email è riccardo.rabasini.com fantastico, fantastico, perfetto Riccardo, grazie mille per l'ospitalità e magari poi ti offro un drink qui dietro al, -d -d al bar. Anche se sono 10 di mattina. In, ma fa meraviglioso. <ride> fa Il Veneto <ride> si, fa, si fa, cioè, ci fa vedere dal mattino. Anche <ride> meglio, va bene. D'accordo, allora un saluto da Gerardo e, e Riccardo. Eh, ci vediamo insomma in occasione del prossimo video. A presto. Ciao ciao.